3, 2, 1, siamo live. Ciao a tutti, ciao a tutti i saluttimisti. Eh, benvenuti alla sesta puntata di Salottino Live. Eh, che cos'è Salottino Live? È una live alla settimana, un'intervista con chi ne sa qualcosa di un argomento, nello spirito di Salottino, ovvero condivisione di conoscenza. E, diciamo che nel frattempo che... Aspettiamo che si colleghi un po' di gente, eh, vi voglio invitare a uh, mandarci qualche feedback via mail uh, a noi di chiocciolasalottinitineranti.it oppure se avete un argomento, una persona da proporci per le prossime interviste. Oppure semplicemente per darci un feedback, se trovate utili queste interviste lasciate anche un commento qua di sotto. Uh, come sono nate queste live? Uh, diciamo che mh, sono uh, nate con una buona dose di improvvisazione e incoscienza, cioè io ho cliccato live e, e il resto l'avete visto. Ma che cosa è successo nei primi 5 live con chi abbiamo parlato fino ad oggi? Uh, abbiamo parlato con Raffaele Gaito parlando di fallimento, con Valeria Cagnina, eh, la scuola del futuro, con Federico Giannini di Startup. Con Eleonora Rock purtroppo non siamo riusciti a collegarci, ma vedrete che presto ci eh, riusciremo a collegare e riproveremo a fare la live. E con Massimo Temporelli abbiamo parlato di innovazione. Ehm, proprio la nella scorsa puntata, parlando di tecnologia e innovazione con Massimo, ci siamo resi conto che eravamo un po' stanchini di collegarci con queste live e con queste dirette e eh, dover affrontare tutte queste problematiche tecnologiche eh, di Facebook, perciò oggi abbiamo pensato di parlare, di avere qua un ospite, vedete eh, qui c'è una sedia con noi ehm, e parleremo di mh, per chi, non è, per chi non ha potuto eh, partecipare al bando sulla digitalizzazione, all'evento che abbiamo fatto eh, qualche giorno fa, eh, parleremo di finanza agevolata con Claudia Ravaioli. Per chi non conoscesse Claudia, è una consulente che aiuta le no profit e gli imprenditori a trovare finanziamenti per i propri progetti attraverso le risorse che lo Stato e l'Europa mettono a disposizione. Ciao Claudia! Ciao Licia, ciao a tutti, buonasera. Bene, bene, siamo qua con Claudia. Oggi avevamo voglia di fare due chiacchiere in tranquillità, senza veramente doversi collegare, fare delle prove, gruppo test, non funziona, funziona. Anche perché con me non avrebbe mai funzionato. <ride> siamo partiti, anche questa volta abbiamo cliccato play e eh, abbiamo deciso di... io e Claudia eh, abbiamo pensato, eh, siccome l'argomento comunque è interessante è quello della finanza agevolata, quello dei bandi, il bando della digitalizzazione abbiamo pensato di fare un'intervista, un una live, in modo tale che così Claudia può rispondere alle domande che un po' ha risposto durante l'evento sul bando della digitalizzazione e eh, così diffondere un po' eh, l'informazione, perché in realtà le informazioni poi non sono proprio così Um, no, non c'è un'informazione proprio molto chiara in merito e le persone in realtà, um, dimmi se sbaglio, non sfruttano tantissimo questa opportunità. Prima di entrare nei meriti del, dei bandi e della finanza agevolata, per chi uh, non ti conoscesse Claudia, uh, raccontaci un po' chi sei, qual è stato il tuo percorso professionale, che cosa ti ha portato a fare quello che fai. Allora, sono Claudia, io in realtà quello che faccio, come diceva Alicia, io mi occupo di trovare finanziamenti per imprese, professionisti, e anche organizzazioni non profit, per finanziare i propri progetti e il mio percorso in realtà è stato un percorso completamente che non sembrava portare a questo, perché io ho studiato conservazione dei beni culturali, dovevo lavorare nell'arte, poi ho capito che non faceva per me, nel senso che mi piace fruirne ma non lavorarci, e sebbene quindi abbia fatto degli studi completamente diversi, però sul campo mi sono formata proprio trovando i finanziamenti a partire da eh, un ambiente culturale artistico. e artistico. Perché ho deciso di diventare una consulente in questo senso? Perché per me il bello di quello che faccio è proprio trovare, dare l'opportunità a, appunto imprese, organizzazioni non profit eccetera di eh, individuare quali sono i finanziamenti, di sfruttare queste risorse che vengono messe a disposizione. Tante volte non vengono, eh, mh, cioè non si viene a conoscenza o comunque non si ha le capacità per, per riuscire a, a fare la domanda e, o anche il tempo perché magari le capacità ci sono però ovviamente soprattutto le imprese ma anche le associazioni che spesso sono andate avanti da volontari sono prese dall'operatività del, del lavoro e diciamo che questo è un aspetto uh, a volte un po' marginale, eh, però in realtà le opportunità ci sono, non sono mh, sempre mh, di facile. Di facile accesso, ma questo è quello che io faccio, io quello che voglio fare, la mia mission è quella di facilitare le cose per chi non conosce la finanza agevolata o fundraising quando si parla di organizzazioni no profit, sono termini che magari eh, non sono neanche chiari a tutti, nel senso che io stessa, dammi una definizione di finanza agevolata... <ride> Non è proprio Questa sarebbe stata la prossima domanda, <ride> Italia. Quindi... Beh, adesso magari diciamo che cos'è. Esatto, eh, però... esatto. Raccontaci ehm... un po' che cos'è questa finanza agevolata. Sì, in pratica finanza... quando si parla di finanza agevolata eh, si parla di finanziamenti che erano degli enti pubblici, che possono essere dalla comunità europea a cascata, le... la... i ministeri italiani, le regioni, la Camera di Commercio, i comuni, eccetera. Mh, che eh... Eh, pubblicano dei bandi per cui ergono dei contributi su dei progetti specifici, quindi sono gli enti che decidono quali sono gli obiettivi dei bandi, le spese finanziabili e a chi sono rivolti. E quindi possono essere suddivisi eh, tra imprese oppure non profit. E quando parliamo di finanza agevolata ci sono due grandi filoni: uno è il filone dei contributi a fondo perduto, che sono quelli che ovviamente interessano a tutti che sono fondi che vengono dati al beneficiario e punto fine, di solito è una percentuale su un investimento che è stato effettuato, quindi sono comunque delle, delle somme che vengono erogate successivamente a un investimento già effettuato. E poi ci sono invece finanziamenti agevolati che sono dei finanziamenti che vengono erogati anche prima di, di realizzare l'investimento che poi comunque dovrà sempre essere effettuato e rendicontato e vengono, mm. sono dei finanziamenti che sono a tasso agevolato, quindi rispetto al finanziamento che può dare una banca c'è ci cioè l'ente che diciamo, ci mette una parte per cui i tassi sono abbattuti certo. e, e quindi possono essere interessanti in quel senso lì. Okay. E queste sono diciamo, le due grandi differenze, è ovvio che quando si, tutte le persone con cui io vengo a contatto ovviamente sono più interessate a quelli eh, a fuori Chiara, chiaramente. <ride> chiaramente. Uh, ci siamo incontrati appunto, oggi chiedo, no, Claudia oggi è, mercoledì, 6, è diciamo, mercoledì, quindi noi abbiamo fatto l'incontro giovedì scorso, la scorsa settimana ci siamo incontrati in questa location bellissima e, um, per parlare di questo bando sulla uh, voucher, sulla digitalizzazione che aspettavamo da un bel po' di tempo, sì. eh, da qualche anno se sì, non ricordo esatto. male e um, quando è uscito ovviamente il testo essendo in contatto Um, ho subito colto l'occasione per capire eh, di cosa si trattava, perché mh, come poteva interessare a me eh, in prima persona come imprenditrice, ma anche per quelli che possono essere eh, i servizi che erogo ai miei clienti e quindi far risparmiare una parte dei, sui miei servizi ai miei clienti e allora volevamo capire no, un po' di più di cosa si trattava, che cos'è, chi ne può usufruire e abbiamo organizzato questo evento, ehm, tra l'altro è stato un bel evento, molto partecipato, eravamo in 50 e, ehm, però ci sembrava, come dicevo prima, un po' limitativo tenerlo eh, solo così, fra di noi, una chiacchierata fra di noi, a porte chiuse e quindi abbiamo approfittato eh, della tecnologia, di Facebook, del live per cercare di parlare, raccontaci un po' che cos'è questo bando sulla digitalizzazione. Allora questo bando è molto atteso eh, che il Ministero dello Sviluppo Economico ha finalmente pubblicato ed è un bando che finanzia tutte le imprese italiane micro piccole e medie imprese e quindi che sono iscritte al registro delle imprese che sono attive e quindi praticamente può fare la domanda mh, quasi chiunque a parte e chi eh, opera nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della produzione dei prodotti agricoli, però per il resto tutti. Cosa finanzi? finanzia? Finanza delle spese per acquisto di hardware, tutti, purché siano nuovi, software e eh, consulenze specialistiche, possono essere consulenze oppure formazioni sempre in ambito S&T. Gli obiettivi del bando, quindi le spese, devono essere destinate a, ehm, a un ammodernamento tecnologico dell'impresa o alla digitalizzazione dell'impresa. Non solo a questo, in realtà anche soluzioni e-commerce, banda larga-ultralarga e connessione satellitare. Eh, capite bene che qui ci può rientrare ehm, praticamente l'acqua qualunque ed è un bando interessante come dicevi tu sia per i beneficiari ma anche per chi eroga questi servizi o chi vende questi prodotti perché questo è un altro aspetto della finanza agevolata che spesso viene sottovalutato ma che secondo me invece è molto interessante perché ovviamente nel momento in cui io posso proporre il mio prodotto o servizio considerando che c'è un, un bando che può finanziarlo il cliente è più, è più propenso cioè, a è un vantaggio commerciale sì. da questo punto di vista perché ovviamente se io faccio un preventivo una proposta economica ad un cliente facciamo degli esempi pratici sì. se faccio una, una proposta economica ad un cliente dove per l'erogazione di ogni numero di servizi in ambito digitale ovviamente ehm, arriviamo ad un importo ipotizziamo di 5.000 euro e il bando eh, che arriva fino a, um, al 50% in questo caso sono dei voucher che comunque sono dei contributi a fondo perduto che vengono liquidati alla, alla rendicontazione delle spese e il contributo arriva fino al 50%, fino a vuol dire che non è detto che sia il 50% e anzi ne abbiamo parlato anche il giovedì scorso, eh, visto che c'è la possibilità di presentare la domanda per tantissime aziende e molti lo stavano aspettando, è quasi sicuro insomma, che non si arriverà al 50% ma la percentuale sarà più bassa. Io so, però sono molto fiduciosa, lo, lo sai Claudia? Perché tutti si scoraggeranno esatto, e, che... esatto, <ride> e sarò l'unica che parteciperà <ride> e li prenderò tutti. <ride> No, ho notato che c'è veramente un po' di mh, negatività rispetto, un po', un po' di mancanza di fiducia, perché il fatto appunto che si arriva a, a recuperare fino al 50% dell'investimento, fino a un massimo di 10.000 euro, quindi stiamo parlando di un'azienda che per prendere fino a 10.000 euro investe più di 20.000 euro, sì. ipotizzando, almeno, almeno 20 ipotizzando oh. il massimo della, della, delle condizioni investe 20.000 euro, o 20-25.000 euro in servizi o insomma, hardware e software e ehm, ipotizzando che eh, i fondi ci siano tutti recupera 10.000 euro perché è il 50%. Cosa succede? Che se le domande sono tante, mi sembra di capire, sì. vengo, viene ridotta la percentuale, non è più il 50 ma potrebbe essere 45, 40, 35 e, e via sì. via. Esatto. in proporzione alle domande presentate sì, e al far bisogno dichiara anche di domanda e la regione Emilia Romagna in particolare mh, noi ci troviamo qui però in realtà tutte le regioni sì. hanno una, un plafond di risorse che sarà ripartito in proporzione al far bisogno quindi cosa vuol dire? che tutti quelli che presentano domanda nel modo corretto quindi seguendo la procedura nei e nei tempi corretti accederanno al contributo però non si sa esattamente quale sarà l'importo teniamo presente che comunque non è che dobbiamo sostenere l'investimento prima certo. diciamo che l'investimento di fare la domanda si può fare poi nel momento in cui c'è la prenotazione del voucher e quindi ci sarà una somma che verrà assegnata a tutti i beneficiari i beneficiari potranno valutare se la somma è adeguata all'investimento che vogliono fare eh, è conveniente rispetto a comunque certo. tutto eh, l'impegno che può eh, comunque richiedere per, eh, la, la rendicontazione perché nel momento in cui tu fai un acquisto devi rendicontarlo devi comunque seguire delle procedure certo. e mh, si può tranquillamente rifiutare ecco questo certo. è chiaro quindi in realtà questo potrebbe anche essere a vantaggio di chi invece rimane lo vuole fare perché poi quelle risorse comunque rimangono lì e saranno ridistribuiti in qualche modo che non è chiaro dal bando ma in qualche modo sicuramente saranno ridistribuite. Ecco. Molto interessante questa cosa quindi eh, riassumendo io posso presentare la domanda ipotizzando di voler fare io come imprenditrice sì. un investimento di 10.000 euro tra hardware, software, eventuale consulenza anche eh, per me e poi in realtà durante i prossimi sei mesi, quindi dopo, dopo l'accettazione della domanda, ehm, in realtà vado a fare un investimento di soli 5 o 4 o 5 mila euro, sì. giusto? Quindi qui dopo lo Stato mi ridà il, la percentuale che ha definito rispetto a quello che io realmente ho investito, eh, sì, okay. Quindi, ok, molto molto interessante. Eh, C'è una cosa che a me eh, mi, mi lascia un dubbio, il dubbio è se io Diciamo, se tutti, tutti gli imprenditori fanno domanda per un esubero di eh, risorse, cioè io ne chiedo 10, un altro ne chiede 10, un altro 20, un altro, insomma, eh, cifre molto alte, tanto che le domande sono tante e il totale dell'investimento che ha a disposizione la, la Regione Emilia Romagna, come quelle altre regioni, non, non, riesce, raggiunge, a non, non riesce a coprire le richieste. Eh, cosa succede quando poi in realtà, mh, tra il momento della presentazione della domanda e l'erogazione del, del fondo, del, del recupero, ehm, quanto tempo passa e come fa la regione a capire, eh, avevamo ipotizzato di investire 8 milioni, lo sono dovuto. Sì, per la ragione minoritaria sono 8 milioni, in totale ne ah. sono 100. Ok, totale. Eh, avevamo pensato di aver raggiunto con, mm. eh, non so, 100 domande, sì. ipotesi, gli 8 milioni a disposizione e in realtà eh, le domande poi, eh, che hanno eh, portato a termine l'investimento, anziché 100, sono 50 e quindi... Anzi che... Avanti, no, alla fine le risorse. Ok, avanzano le risorse. Questo allora, è... in realtà questo non è chiaro. Ah, e, e, sono già stati fatti chiarimenti, però non c'è stata ancora una risposta. Quello che posso presupporre io da, insomma da, da, dalle pratiche precedenti è che queste risorse vengano rimesse in gioco e possa essere riaperto il bando. Perché andiamo momento okay. pre... Loro che pre... il Ministero ha prenotato un voucher per l'impresa X... E diciamo che a quell'impresa X non assegna più di quel voucher, non dovrebbe assegnare più di quel voucher. Ok, quindi ipotizziamo, io ho chiesto 10.000 sì. e in realtà li ho spesi tutti, sì. nella migliore cioè, delle ipotesi, Tu hai chiesto, sì. chiesto 10.000, loro ti hanno assegnato 10.000, tu li hai spesi tutti ti danno 10.000. Tu Ne spendi invece di 20.000, perché devi spendere. Sì. ne spendi 18, ti danno se loro ti hanno assegnato il 50%, ti danno, danno 9.000. Ok, ipotizziamo invece ti danno che io percentuale, cioè comunque rispetto a quello che tu spendi, certo. la ipotizziamo che io speso 10.000, quindi mi darebbero 5.000 sì. perché al 50%, ma le domande sono state tante e quindi loro hanno dovuto partizionare non sì. al 50% ma al 30%. Mm -hmm. Poi in realtà c'è un esubero di denaro perché le domande non sono state a termine, re... portate a termine. a termine. Quella 20% che non mi riconoscono, cosa succede? Bella domanda, non lo so. Mi dispiace <ride> ma non, non posso rispondere perché... Io lo sto, sto pensando, pensando, pensando tutti. No, vale. no, ma ci ho pensato anch'io, Infatti io ho già fatto una richiesta al Ministero che al momento non mi ha risposto. Non lo sanno neanche e... loro. dai. <ride> cioè insomma il tando è un po' lacunoso. Nel senso che ci sono molti aspetti che non hanno tenuto, di cui non hanno tenuto conto e perciò tutte queste domande io vado a, cioè in base alla mia esperienza, capito, quello certo. che posso dire, però in realtà questi bandi si basano su, su quello che è scritto Nero Su Bianco, ecco, certo. e quindi quello che dico io lascia un po' il tempo che trovo purtroppo. Certo. Uh, ragazzi se avete delle domande, se noi non siamo chiari perché io bene o male questo bando ci sta dietro da due anni quindi faccio magari delle domande a Claudia molto precise, se voi avete delle domande e non avete ben capito di cosa stiamo parlando scriveteci nei commenti che io così faccio eh, riporto le domande a Claudia. Eh, ricapitolando, questo bando sulla digitalizzazione è uguale in tutte le regioni, c'è cioè in tutta Italia? Sì, il bando è uguale per tutti, poi ognuno ha, la, ha la, il suo fondo, quindi ognuno dovrà fare i conti con le risorse che ci sono per quella regione, che sono state poi stanziate in base a quante imprese sono iscritte in camera di commercio in ogni regione e comunque se per caso ci sono dei, dei fondi in esubero in alcune regioni e in altre regioni invece ce ne sono di meno questi verranno a loro volta ripartiti ok, okay. E quindi c'è anche questo discorso qui da fare comunque loro da quando chiude la finestra che chiuderà il 9 di febbraio per presentare la domanda si prendono 30 giorni di tempo, quindi attorno al 10 diciamo, di marzo, 15 di marzo ci sarà un provvedimento, avranno già fatto tutti i loro calcoli ci sarà questa prenotazione del voucher e quindi... Le, le imprese sapranno quanta, quanto, a che contributo possono accedere. Perfetto, e decide appunto la domanda. la domanda. Le domande quando è che possono essere presentate? Allora, dal 30 di gennaio al 9 di febbraio possono essere inviate. In realtà dal 15 di gennaio 2018 ovviamente sì. dal 15 di gennaio si potrà già avere l'accesso alla procedura, che è una procedura che si può fare solo telematicamente, quindi si accederà okay. al sito del Ministero, ci sarà il link nella sezione dedicata. Come funziona l'accesso? Tramite carta allora. nazionale dei servizi, sì, si può fare speed, si può fare... tramite cosa? No, SPID no, solo no. esclusivamente la carta nazionale dei servizi ci si può autenticare e una volta che ci si è autenticati si può fare tutta la procedura, è necessario avere anche la, smart, la firma digitale delle carte rappresentante, certo. una PEC registrata alla Camera di Commercio e poi la procedura prevede degli step in cui andranno inseriti Prima controllati i dati che ci sono perché prenderà automaticamente i dati della Camera di Commercio, quindi dovremo verificare che siano aggiornati rispetto alla nostra situazione uh -huh. e poi integrare quello che c'è con gli altri dati che sono richiesti e allegare quello che viene richiesto. Si, andando avanti si genererà un... Um, un documento pdf non modificabile che dovrà essere firmato digitalmente e caricato in quel momento verrà dato un numero, di, un numero di identificativo della vostra domanda e poi quella potrà essere inviata dal 30 di gennaio al 9 di febbraio senza eh, problemi di tempo, nel senso che potete mandare il 30 ma anche il 9 di febbraio non c'è una, appunto perché sono tutti ammessi quelli che le, che le mandano in maniera corretta quindi non ci sarà una, una priorità temporale Sicuramente consiglio di non mandare il 9 di febbraio perché se si impalla tutto la domanda poi non va a buon fine e il ministero certo. non risponde di questo. Dopodiché appunto ci sono 30 giorni e dai 30 giorni che quando verrà emanato il provvedimento eh, i beneficiari avranno 6 eh, se, eh, mesi di tempo per effettuare gli investimenti. Dopo questi 6 mesi avranno, o comunque dall'ultimazione dell'ultimo investimento, ci sono 30 giorni per fare la rendicontazione che è da fare sempre online. Okay. sempre con una carta nazionale di servizi ma invece ah, la sì. presentazione del bando eh, che cosa c'è da fare una descrizione di quello che possiamo fare allora a no. parte sì non ci sono da mettere i preventivi però c'è da fare ah. una, da dare un titolo al progetto e sì. da decidere quali sono le spese ovviamente sì. e fare un, una piccola des, una descrizione del progetto mm. e, perché si fanno quegli investimenti quali sono gli obiettivi e i risultati che si vogliono ottenere. Okay. Una cosa interessante è che eh, il progetto vabbè, non viene valutato in sé per sé, deve essere, nel senso che non è che viene valutato meglio la custodia di un blocker piuttosto che una stampante da tavolo. Sì. Deve essere coerente con gli obiettivi del bando. E nel momento in cui si fa la rendicontazione, nel progetto noi ti diremo quali sono le cose che andiamo ad acquistare e in quali degli obiettivi rientrano. Mm -hmm e nel momento in cui invece noi rendicontiamo dovremo dire quali sono state le spese effettivamente sostenute e sono modificabili okay. e quindi se noi diciamo acquisteremo un computer quindi rientra nella tal voce va bene noi dobbiamo, possiamo non acquistare più computer ma eh, che ne so un tablet invece di un, di un pc e dire, giustificare ovviamente il cambio però deve rientrare sempre nella stessa categoria e deve rientrare sempre nelle stesse spese però è possibile quindi insomma in realtà okay. Ciao Thomas! Anni, si può cambiare anche un po' il corso d'opera, insomma. Ok, ok, quindi è abbastanza flessibile, mi sembra di capire. Sì, Come il band. bando, Bene. sì. Bene, dicevamo appunto che eh, c'è un po' di sfiducia nei confronti di questo, di questo bando, mm. non solo di questo bando, ma in generale di in... questi strumenti, in okay. realtà, perché quello che vedo io. E quando parlo con persone interessate così è che si pensa sempre che siano strumenti che vanno sempre gli stessi, che sia impossibile e che sia complicato. Va bene, è ovvio che io sono qui per rendere le cose più semplici, però magari uno non, non vuole investire in un consulente. In realtà e non è così, cioè in realtà questi, questi finanziamenti ci sono e spesso enti, io parlo in particolare della regione Emilia-Romagna perché ovviamente è la regione con cui lavoro di più, c'è proprio una volontà dell'ente di mettere a disposizione queste risorse sì. e di agevolare le imprese. Quindi in realtà si riesce ad avere anche un contatto diretto adesso col Ministero questo è impossibile, assolutamente. Però con la regione c'era una disponibilità dei funzionari e anche a trovare delle soluzioni nel momento in cui si creano magari delle situazioni che non sono. Ehm, che non corrispondono esattamente a quello che è richiesto dal bando. C'è una rigidità solo nel momento in cui comunque anche la Regione che utilizza i fondi europei deve rispettare certe regole che la, che la comunità europea dà. Però, eh, anche quando si parla di... non so, evidentemente ce ne sono sempre gli stessi, tendenzialmente non è così. Nel senso che io non ho alcun contatto in Regione, non ho alcun, alcun appoggio, però il mio lavoro lo faccio e continuo a farlo, quindi vuol dire che insomma buon, va a buon fine. E perciò in realtà sono opportunità che sono anche da provare, poi forse anche perché è un argomento un po' particolare, cioè chi non c'è dentro, che non ha mai provato, fa anche fatica forse a leggere un bando, a capire come funziona, perché cioè, anche ogni bando poi è a sé, quindi ogni bando ha delle regole diverse, delle caratteristiche diverse, quindi io capisco che non è molto semplice per me è come mangiare il pane, però per uno che non c'è dentro sono cose un po' struse, in realtà non lo sono così tanto, insomma io penso, penso che sia un'opportunità, per questo promuovo insomma, queste, queste... Certo, certo, ma in realtà eh, più che altro è mettersi eh, mentalmente nella, nel, nel, nella situazione di dedicare del tempo sì, a tempo... pensare a che cosa si vuole richiedere, perché poi noi insieme abbiamo presentato qualche bando e eh, in realtà non, non è il fatto che c'è un fondo allora chiedo, ma è ho un progetto, vorrei, cerco, cerco, cerco il bando, dei, cerco il bando che può finanziarmi quel progetto. Fondamentalmente anche il bando per la digitalizzazione non è che è la panacea di tutti i mali no, no, no. ma è che quindi la regione dà dei soldi a fondo perduto così da spendere in che cosa si vuole ma è il pensare ok devo rifare il mio parco macchine eh, per lavorare meglio, perché magari ho un computer vecchio che non sta più dietro alle nuove tecnologie, approfitto. allora questo ne approfitto, questa è l'occasione per eh, comprarmi il computer nuovo e la regione mi aiuta a rientrare di una parte di quel denaro e magari quel denaro lo investo in altri servizi o sì. in, in altre cose. Anche, anche perché normalmente ci sono anche dei bandi che possono essere più interessanti come eh, importo del contributo, uh -huh. eh, però in realtà sono bandi che magari richiedono degli investimenti più alti perché uh -huh. in, in molti casi i bandi richiedono un minimo di investimento che può essere di 15.000 20.000 euro e non è sempre fattibile e spesso eh, acquisti di hardware o di consulenze, uh -huh. formazioni rientrano in, in dei bandi che hanno comunque degli obiettivi più ampi che possono essere adesso come adesso, quello su cui si punta molto a livello europeo, è eh, internazionalizzazione, collaborazione con altre imprese, collaborazione con enti di ricerca, start-up innovative, fab lab per incentivare un po' questa cosa, certo. innovazione spinta quindi, certo. e, e invece questo è un bando che finanzia anche delle spese più Basiche, diciamo. Certo, per dire così. Certo, certo. E eh, più basiche come contenuto, diciamo, come tipo di investimento, ma anche come, come importo, perché volendo uno potrebbe fare anche la domanda per 1.000 euro, certo. poi ecco, dopo non so se conviene, come dicevo anche giovedì, perché devi fare la domanda e fare la rendicontazione su 1.000 euro, forse conviene aspettare uno sconto del fornitore o un black friday o qualcosa di questo tipo. Certo. Però in realtà insomma è da valutare, è ovvio che non è la balta del secolo, Esatto. se esatto. c'erano dieci volte tanto di, di, di risorse forse sì, però certo, in questo caso no. Certo, certo. Eh, sempre, rimaniamo sempre in ambito Regione Emilia-Romagna che è la nostra regione, eh, comunque vi invito a contattare i vostri qualcuno ci guarda anche da fuori dalla regione Emilia Romagna, vi invito a contattare magari qualche consulente nella vostra zona o contattare Claudia che poi magari... Sì, eh, io lavoro è... anche in, in altre zone d'Italia. Quello, quello che io voglio consigliare è anche di guardare, comunque ci sono dei siti, cioè sui siti delle varie regioni c'è l'area dedicata dove ci sono tutti i bandi per le imprese. Fantastico. Quindi eh, insomma, uno può fare anche una, una, una ricerca di quel tipo, oppure ci posso insomma, seguire consulenti o aziende che fanno questo tipo di attività che comunque tengono aggiornati io stessa sulla pagina Facebook, per esempio, quando ho delle ci sono delle novità di bandi le segnalo, cioè, ecco, qual quindi è la tua hai... pagina Facebook, Claudia? Eh, idea di Claudia Lavaioli. Ok, perfetto, non ve <ride> lo ricordavo. Se qualcuno poi è interessato a quello di cui abbiamo parlato domani sulla parte la newsletter con le slide di Claudia e tutti i suoi contatti, quindi se qualcuno volesse ehm, ricevere la, il pdf eh, con la presentazione di Claudia si può iscrivere alla newsletter di Salottino Itinerante, fra poco verrà pubblicato sempre sul gruppo il link per potersi iscrivere e così domattina riceverete... La, eh, la guida con tutti i riferimenti di Claudia. Ma eh, rimanendo sempre nella regione Emilia-Romagna, quali sono gli altri band? Ci sono altri band, sì. quali sono le altre opportunità? Allora, adesso, proprio nella regione, c'è Aperto Starter, che è un bando per le nuove imprese uh -huh. e quelle costituite non più di 5 anni fa e finanzia di veramente diverse, ma tantissime spese, proprio dall'avvio all'acquisto di attrezzature, la domanda stessa, l'assistenza per la domanda stessa del contributo, questo però è un finanziamento agevolato, uh -huh. quindi vuol dire che qui c'è una parte di risorse che viene messa a disposizione della Regione per abbattere i tassi di interesse, comunque okay. per chiedere un finanziamento alla banca, e quello scade il 15 gennaio. È un fondo che comunque adesso scade, quindi il tempo è veramente stretto, considerando che poi c'è Natale, eccetera, quindi siamo tutti un po' così, però è un bando che riaprirà sicuramente con una scadenza che potrebbe essere primavera, per esempio. E poi c'è, allora, Regione, questo c'è fondamentalmente adesso di aperto, perché ha chiuso quasi tutto, poi dobbiamo aspettare l'anno nuovo. Ci sono degli altri finanziamenti agevolati che però non li sto neanche citare perché non li ritengo particolarmente interessanti, quindi... Ok, non è, insomma, ottimizziamo, ottimizziamo. ottimizziamo. C'è un bando invece della Camera di Commercio di Bologna che però è dedicato solo ed esclusivamente alle imprese che... Eh, hanno la sede legale operativa di competenza territoriale della Camera di Commercio di Bologna ed è un bando diciamo, che va a sostenere le stesse spese più o meno di questo bando di, della digitalizzazione del Ministero. Quindi è, è, è parallelo? È, è perché... parallelo, ovviamente le stesse spese non si possono richiedere, cioè non possono essere di cioè, per tutti e due i bandi, però è eh, sempre sulla digitalizzazione delle piccole e medie imprese. Anche qui tutti i settori di attività sono ammessi, eh, micro piccole e medie imprese. Qui finanzia soprattutto consulenza e, e formazione in ambito ACTI e il finanziamento arriva fino al 70-75% dopo dipende dai casi. Mm. È molto interessante, solo che qui le domande vanno presentate dal 14 al 21 di dicembre. Oh, quindi, quindi, quindi è, è E le, le consulenze e la formazione possono essere fatte solo da un certo tipo di fornitori che sono quelli che dicevamo prima Fab FabLab, Startup e PMI innovative, e enti di ricerca, università, eccetera, e anche consulenti, però i consulenti devono fare una dichiarazione in cui dichiarano che hanno già fatto delle consulenze, almeno tre consulenze di quel tipo lì e quindi okay. in quella realtà è più fattibile, purtroppo i tempi sono molto stretti. Certo, ma è appena uscito come bando? È stato pubblicato ieri sulla... Beh, tempi così stretti? che incognite. In realtà la delibera è di fine novembre, comunque sì, insomma, i tempi sono, stretti, sono strettissimi lo stesso, certo. E, e poi c'è un bando che invece ho visto che è uscito oggi, che quello è sempre, del, è sempre nazionale, che è quello dei marchi più tre. Questo finanzia, un po più, insomma, settoriale. Questo finanzia in realtà la registrazione del marchio a livello europeo oppure a livello mondiale. Uh -huh. Qui il finanziamento arriva fino all'80% per la registrazione del marchio, ricerche di anteriorità, eccetera, ma anche per... La, lo studio del maggio, quindi la, adesso io non sono del settore, però la, la, la parte grafica e, e, visu, e visuale, si dice così, sì. della, della, insomma, quindi la creazione del maggio. Ah, okay. e quello invece aprirà, si potrà far domanda da marzo, quindi in realtà qui c'è tempo per far tutto, le spese dovranno essere già sostenute, quindi in realtà si andrà a rendicontare già, quindi è solo una procedura da fare. E, e quanto è retroattivo? Eh, non mi ricordo questo perché non l'ho approfondito così okay. tanto. Eh, però, allora, visto i precedenti bandi, perché questo è il 3, quindi sono usciti marchi più 1, più 2, sì. dovrebbe essere retroattivo tipo fino all'anno prima. Ah ok, quindi per chi ha in, in, investito in brand identici sì. Eh, Quest'anno potenzialmente può richiedere un riconoscimento. Sì, ci deve essere la registrazione, non solo. Ah, okay, non ci so deve essere la anche la registrazione. Sì. Okay. E... Però insomma il contributo è molto buono, le, la finestra apre a marzo e dopo sarà, andrà avanti fino al rimetto delle risorse, quindi qui non c'è una scadenza. E dicevi un contributo anche a questo fondo, per contributo? fondo perduto. Un contributo, sì sì sì. De, di quanto? Fino 80%, ah, in alcuni però. casi se si registra per esempio Stati Uniti così anche il 90%. Ah però... Sì, c è, c è, entro certi limiti che comunque le spese non sono esagerate in questo tipo di operazioni, quindi il limite comunque è comunque di 6.000 o 7.000 euro, dipende sempre dal paese in cui si registra. Okay. Però, insomma, ci stanno, cioè, io dico rispetto alle mie precedenti esperienze, effettivamente i costi sono quelli, perché non sono dei costi elevatissimi di elaborazione eh, marchio, che quello comunque. Ehm, c'è una percentuale massima che puoi mettere rispetto a tutte le altre voce di costo Là il lavoro di ricerca di, di registrazione, eccetera comunque come costo diciamo che ci stiamo in, quelle, in quella spesa lì ok molto bene molto bene queste sono quelle che sono adesso dopo anche i bandi mh, bisogna avere un po di pazienza nel senso che escono quando sono pronti e certo. spesso eh, quando si ha bisogno magari in quel, momento, in quel preciso momento non è detto che escano e bisogna aspettare e, io normalmente, insomma, conosco, conosco le varie realtà e poi segnalo nel momento in cui esce il bando, poi si cerca di farci rientrare le spese che effettivamente possono essere sostenute, eccetera. È chiaro che mi è capitato anche che il bando sia uscito dopo che un cliente aveva fatto effettivamente esattamente quell'investimento lì, ma l'aveva sostenuto, certo. però siamo tutti legati io stesso ai tempi degli enti che certo. erano incontrati. Bene, quindi ragazzi fiducia per questi bandi, mi raccomando se avete in previsione degli investimenti in, uh, nel digitale, quindi in software e in hardware, uh, approfittatene, perlomeno valutate um, o con Claudia, contattando direttamente Claudia se è il caso rispetto a quello che avete in mente di investire. Um, e uh, io sono molto fiduciosa, sono molto curiosa sì, anche di... Ottimista. Ottimista, lì. ovviamente. Sono molto fiduciosa per chi è in zona Emilia Romagna e vuole partecipare a quello che sarà un workshop di coprogettazione dove cercheremo di abbattere un po' i costi di consulenza e quindi... Eh, faremo una giornata dove mh, ognuno di noi autocompilerà sotto la guida di Claudia la propria domanda e Claudia ci dirà cosa dobbiamo portare, insomma mh, ci aiuterà un po' a prepararci per fare in modo che quel giorno siamo pronti per compilare la domanda e poi farà una supervisione. In questo modo abbiamo cercato di eh, pensare anche ai più piccolini diciamo che vogliono comunque però eh, presentare la domanda perché vogliono fare una, un investimento eh, per migliorare i propri, i propri mezzi e eh, quindi se siete in, in zona mh, eh, seguite il gruppo di Salottino Itinerante perché pubblicheremo eh, quando, e quando, mh, quando sarà il workshop dove lo faremo, come lo struttureremo e mh, magari vi metto il link alla, a, un do, insomma, a un documento se vi volete per registrare in modo tale che anche noi così riusciamo a sapere quante persone possono essere interessate a questo workshop, io parteciperò, <ride> ovviamente, perché ormai ci ho preso confidenza con questi bandi, abbiamo presentato già due, per, per due domani. anni eh, il bando incredible. Sa, incredible per Salottino, speriamo, che incrociamo le dita, mh, che quest'anno vada bene perché comunque Salottino vuole, vuole crescere, vuole migliorare. E dove ti possono trovare Claudia per restare in contatto con te? Allora, la mia mail è mechiocciolaclauderavaioli.eu, eh? il sito www.clauderavaioli.eu e poi la pagina Facebook Idea di Claudia oppure anche Claudia Ravaioli, che è la mia personale. Ma... Ok, comunque magari qui nei commenti metteremo eh, qualche link per agevolare, di sì, facilitare. Noi ci vediamo il prossimo mercoledì, ricordatevi sempre positive, come i migliori sanno ottimisti, sanno fare. E, um, mi vi ricordo un altro appuntamento sempre per chi è nel territorio: eh, l'ultimo appuntamento di Salottino dell'anno. Eh, per chi non conoscesse Salottino, per chi eh, sta guardando queste live, che cos'è Salottino? Salottino è un'iniziativa nata nel territorio eh, della Romagna, nata da un gruppo Facebook, il gruppo da, dal quale state guardando questo video e eh, ci incontriamo una volta al mese per condividere conoscenza attorno ad argomenti d'attualità culturale, quindi ci incontriamo e ci confrontiamo in maniera molto orizzontale e poi invece eh, da Salottino è nato Salottino Classroom che è uno spin off di Salottino dove appunto un professionista dedica eh, due ore condivide due ore del proprio tempo della propria, con, della propria eh, competenza con eh, le altre persone del territorio per condividere un po' di conoscenza eh, attorno ad un argomento verticale di cui è competente. E quindi, dicevo, ultimo salottino dell'anno che è una cena, una Christmas dinner, eh, dove ci incontriamo e facciamo un po' al punto della situazione. Com'è andata quest'anno, quali sono i progetti per il futuro, insomma ci confrontiamo, facciamo un po' di networking, beviamo un buon vino e facciamo una buona cena da buoni romagnoli e saremo ospiti eh, della cantina 4 stelle ehm, di, eh, delle Terme di Castrocaro. E, ehm, grazie Marco Venturi per averci eh, per aver organizzato insomma eh, questo, eh, aver messo a condivisione questo, questo luogo, e, ehm, niente, dicevo, ci vediamo il prossimo mercoledì, grazie a tutti, ciao, ciao.